Cari amici hacker, come state? Eh sì, perché questo episodio è dedicato a loro, a tutti quei pazzi che vogliono entrare nel dark web. Ne parleremo subito, però adesso prima la sigla. eccolo qua abbiamo visto questa crema prima cos'è il dark web B basta cercare su google che ce lo spiega subito però per farvi un esempio molto facile si usa quello dello scoglio perché allora eh, alla, la parte superficiale dello scoglio sarebbe il il quello chiamato surface web ovvero diciamo quello che di tutti i giorni google youtube Um, kairos um, whatsapp tanti siti anche quelli brutti quelli di cui non dovremmo parlare qui su youtube però anche diciamo tutto quello che possiamo trovare scrivendo su google uh, qualunque cosa quindi anche quel video dei gattini che noi andiamo a trovare su quindi qualunque cosa che troviamo su google anche per esempio Uh, tipo Discord oppure YouTube o Instagram, fanno tutti parte del famosissimo Deep um, Surface Web. Poi ai ci sta il Deep Web, che invece è diciamo, un po' quello sotto lo scoglio, cioè so un po' a metà, dove diciamo, è un po' la zona più dove si entra nella zona malmaggia, e alla fine ci sta il dark web. Che è la zona più pericolosa di internet, quella che proprio è quasi impossibile entrarci. Perché per entrare serve scaricare dei programmi apposta, che quasi tutti conosciamo, noi ragazzi, e, e, tra cui per esempio Tor e questi programmi vi fanno, diciamo, proteggere dagli attacchi, diciamo, vi decodificano l'IP, vi fanno. Sarebbe tipo una specie di VPN. Eh, diciamo, programmi, programmi che vi fanno entrare nell'arte nel, nel web in modo segreto perché il dart web è un vero e proprio spazio segreto cova di ladri ehm, del web cioè nell'arte web voi potete comprare tutto qualunque cioè, qual, la maggior parte delle cose che vengono comprate nell'arte web sono principalmente illegali oppure ci sta una grandissima compravendita di armi ehm, tanta, tanta tanta roba e quindi ragazzi oggi andiamo a vedere tre modi per farsi beccare sul dark web Siete pronti? Spero di sì. Quindi per rompere diciamo il vetro Come abbiamo già detto il dark web è una Oddio È una piccola parte e segreta del web È diventata il rifugio per i traffici di droga ehm, Raga, censuriamo sta parola E trafficanti di no, No raga No raga Raga, mi dissocio, allora raga, io mi dissocio, aspetta, aspetta, aspetta, ispeziona, aspettate un attimo, raga, io, io qua mi dissocio, questo, questo, questo, questo, questo, questo, destro, questo. Adesso posso. E quindi, um, diciamo, per, diciamo, allora, come ho già detto, questo server utilizza la, cripto la, la criptografia per oscurare la localizzazione di qualsiasi cosa in esso contenuta. Per accedervi bisogna uh, scaricare Tor, che sarebbe il boss che stato per accedervi. Le ciò impedisce alle forze dell'ordine di scoprire come dove si trovano i siti, a chi appartengono e chi, e e chi arrestare, perché ovviamente... Se fanno traffici di droga, è illegale e ovviamente devono arrestare qualcuno perché non si fa queste cose, mi raccomando, non trafficate droga. Ehm, allora, la prima cosa per farsi buttare sul dart web, allora, la prima cosa fondamentale, non entrateci sul dart web, vi consiglio, cioè lo so che sarebbe una cosa divertente, molti ci scherzano, eh, non è una cosa da fare con gli amici, cioè al massimo ragazzi, se siete con gli amici e volete fare qualcosa di pazzo, al computer e mettetevi a giocare a Minecraft oppure, proprio la cosa più folle che volete, che potete fare su un computer, è quella di mandare una zip con un, con un pop-up che vi dice iscrivete al canale di Bruno. Io una volta cioè se cioè, voglio, voglio farlo, voglio mandare una zip. Allora, un giorno farò un video per mandare una zip che quando lo apri ti comparirà un pop-up che si chiama um, iscriviti al canale di Bruno. Raga, lo so che mi arresteranno, però ci proveremo. Quindi, allora, um, la prima cosa è essere stupidi o imprudenti, perché, um, diciamo, dovete stare, eh, dovete stare che um, se voi, tipo, fate un sito nel dart web, il vostro sito può essere ben visibile sul dart web, quindi è poco sicuro, e, um, diciamo, creare un sito. E poi un'altra cosa è farsi agenti sbagliati. E poi ragazzi un'altra cosa è molto state attenti a chi vendete le cose tipo nel 2014 agenti sotto copertura hanno acquistato da un venditore sul mercato agora sul sull'art web eh, Tutta la criptografia del mondo non avrebbe potuto salvare lo statunitense Michel Focia Che è stato a mente, scontando 15 anni di carcere per aver lasciato un po' di gel sulla pistola Cioè, questo è, cioè hanno trovato una, cioè, una pistola che hanno usato per sparare questo adesso suo ragazzo purtroppo si sta facendo 15 anni di carcere e eh, questa pistola potevo l'ha rivenduta sul dark web l'hanno comprata degli agenti sotto copertura ed è fregato un'altra cosa ma come tutte le cose è falsi amici sbagliati cioè vabbè pure se enti, cioè, ovviamente se entri nell'arte web ovviamente ti fai degli amici sbagliati perché mh, allora sul dark web ci sono eh, 7000 siti attivi Ovvero uno per ogni 5 agenti impiegati dell'FBI. Cioè l'FBI sta veramente... Cioè lei ci lavora sull'alto web. Io non farò un video sull'FBI. Ehm, non importa se sei un adolescente che acquista cose da un agente di polizia. Um, ma quando se ne accorgono diciamo, il vostro giro verrà chiuso i pochi dall'apertura. E poi vabbè ci stanno un botto di tizi. E poi anche farsi nemici sbagliati. Questa è un po' la cosa brutta, cioè se vi fate con i nemico criminali che eh, possono tranne vantaggio dai, dal dark web ma i, um, ma i governi di tutto il mondo hanno loro dipendenze, persone molto intelligenti diciamo, perché la tecnologia eh, del dark web è stata creata dalla marina statunitense, pure internet è stato creato dai militari. Per, per creare una, una comunicazione che resistesse alla bomba atomica per questo è stato creato internet poi siamo di noi e lo usiamo per fare balletti balletti balletti stupidi auto auto dissing a TikTok auto dissing a TikTok <ride> Comunque, um, quindi, e poi quindi, l'ultimo: cioè, le cose principali sono essere stupidi e imprudenti. Ma raga, siete prudenti per tutto. Mai essere stupidi. Anche quando bevete l'aranciata, dovete stare attenti perché c'è cioè, un singolo tappo di un'aranciata che vi può finire dentro la gola e potete morire per un'aranciata, per una cosa stupida. Tutto io me lo bannano per, per, ter, per, terror, per aver terrorizzato i bambini. Farci amici sbagliati e poi farci nemici sbagliati. Se vi è piaciuto, mi raccomando, scrivete nei commenti. Scrivete nei commenti, scrivete nei commenti se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube, sui e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.